annullare un po' il tutto eh, però per me è comunque una vittoria perché ho visto che tanta gente mi muore bene sono sicuro che in tanti non siete venuti solo per curiosità ma siete venuti appunto perché trovate qualcosa eh, nei miei confronti ed è un gran bene cioè anche lo stesso bene che io voglio nei vostri confronti Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Eh, vi dubbo solo qualche minuto Sarò breve, non sono brevissimo con i discorsi, però eh, spero vivamente di potervi dare una parola che possa essere, prima di tutto, di rinforzo per me e di comporto per voi. Volevo dirvi che dall'inizio di questo progetto fino alla fine non è mai mancata una cosa. In tutto quest'anno e cinque mesi di viaggio c'è stata una cosa che ho portato con me dall'inizio. Per chi ha visto il video lo sa, e praticamente questa cosa è il suo viso. Io ho iniziato felice di quello che facevo, della grande impresa che stavo portando avanti perché sapevo che questa era un'impresa che mi avrebbe dato tanto e ho completato il tutto con il sorriso di chi ha il coraggio di portare a termine le cose perché in questo mondo mi ha dato una cosa che ricordo sempre a tante persone, il vero coraggio non sta nel iniziare le cose, ma nel portarle a termine, quando si inizia qualcosa è una scelta perché noi scegliamo di farla con la speranza di riuscire in qualche modo a mandare avanti. Poi durante tutta questa scelta qua possiamo decidere di ritirarci oppure no, però almeno possiamo dire ci abbiamo provato. Questo è stato quello che ho detto anche all'inizio, no? quando ho iniziato ho detto vabbè due, tre tappe, se non ce la faccio me ne torno a casa, però almeno ci ho provato. E penso che questo è qualcosa che ci accomuna un po' tutti, no? Quanti di noi hanno degli obiettivi, delle scelte che vogliono fare nella propria vita, ma tante volte non le fanno per le circostanze, per il poco tempo che poi alla fine il tempo c'è sempre. Ma siamo noi che andiamo sempre di fretta. E soprattutto a questo voglio precisare, l'unica cosa che mi ha dato problemi lungo il cammino e che penso che sia la cosa più brutta, più pesante, che non ci fa mai andare avanti nella nostra vita è ciò che può pensare la, la, la gente di noi. Noi tante volte ci basiamo troppo su quello che pensano le persone della nostra vita, delle nostre scelte di quello che facciamo. E tanti, quando ho iniziato, so che in tanti, in tutta Italia, mi hanno detto ma perché lo fai, ma chi te lo fa fare, ma vai a lavorare, ma fai questo, quello, quell'altro. Poi dico una cosa, noi siamo tutti diversi, il mondo va avanti perché le persone sono diverse e ognuno di noi può mostrare le sue capacità in ciò che sa fare e solo facendo ciò che sa fare può dare il 100%. Io sono bravo in questo, sono stato bravo perché mi sono avviato con la speranza di migliorare grazie a questo progetto, e l'ho finito, l'ho completato. E le vite delle persone non sono cambiate forse, ma la mia è cambiata totalmente. E questo mi dà l'opportunità di mandare avanti ciò che io amo, con la speranza di poter portare la felicità ad altre persone. Volevo dire una cosa importante, la cosa più importante di questo viaggio, e tanti mi hanno chiesto, ma perché sei partito sempre solo? Ebbene, io non ero solo, non sono mai stato solo. Partendo dalle persone che mi hanno inseguito, mi hanno aiutato e completando il tutto con Dio che mi ha protetto lungo tutto il cammino. tuo vino. Eh, la mia fede non è una fede religiosa, diciamo così, ma è una fede che si basa sulla Bibbia. Ogni giorno lungo il mio cammino ho sempre letto la Bibbia, ho sempre pregato al Signore e in ogni occasione, in ogni difficoltà, ci c'è sempre stato dentro di una mano. E questo progetto mi è servito a due cose. Prima di tutto per capire ancora di più quanto è grande la fede e quanto è grande l'amore di Dio. E seconda cosa mi è servito perché grazie a questo progetto io adesso sono qua con la speranza che anche solo una persona possa prendere in considerazione di conoscere in maniera personale il Signore. Per me questo è tutto il frutto di questo mio progetto. E era uno dei miei obiettivi principali diffondere ciò che mi ha reso felice ciò che ha reso felice la mia vita alle persone che avrei incontrato poi lungo in il cammino e non immaginate quante persone ho conosciuto con quante persone ho parlato quante storie ho ascoltato mi si è aperto un mondo vastissimo davanti a me perché ha visto i video ho visto tanto ma vi assicuro che quello forse è solo un terzo di tutto quello che ho vissuto in questo mio progetto e sono davvero speranzioso adesso non so se si può possiamo fare quella cosa eh, di poter condividere con voi questo mio pensiero personale che è appunto quello di conoscere il Signore in maniera personale e, vi po e potete vedere nella vostra vita ciò che ho visto nel mio progetto io sono arrivato qua senza nemmeno un graffio a parte questo che me lo sono fatto due giorni fa ma <ride> no, sono arrivato qua se ne salvo e sono felice di questo perfetto, un applauso a Nazario Nazario, dobbiamo stringere i tempi ok, un applauso a Nazario volevo, volevo dire soltanto così dal tuo discorso non c'è stato mai un momento in cui hai deciso di volare da quanto ho capito no? no? assolutamente no, mai anzi guarda, sono così fresco che potrei farlo di nuovo senti, hai attraversato tutte le regioni tutte uguali nei tuoi confronti grande ospitalità sì, questo è il valore d'Italia, non, non, non, non pensavo questo, infatti quando sono partito tutti mi dicevano adesso che è bella, adesso per qua, invece posso dire la verità che l'Italia è tutta bella, tutti ospitali, tutti, tutte persone che vengono ad aiutare e a sostenerti nel, nelle difficoltà. Allora non può salire sul palco, lo salutiamo perché in mezzo alla gente il sindaco uh, di Rosolina, se non sbaglio in provincia di Rovigo, che ha voluto onorare... Um, uh, il nostro Nazario per dire, ecco, un applauso al sindaco Trevigiano, che ringraziamo per essere venuto qui tanti chilometri. Ecco, abbiamo notato magari attraverso la figura del sindaco quanto l'Italia sia stata tutta indistintamente vicino a Nazario. Sì, dove sta. alzi la mano il sindaco, oh, ciao. <ride> grazie signor Sindaco, grazie. Grazie. No, grazie mille per l'aiuto davvero eh, ringrazio anche il sindaco di, di, di Chiuro non so se c'è. Eh, va bene ringrazio tutti quanti voi, ringrazio tutta l'Italia. Eh. Ragazzi davvero, grazie mille perché questo progetto si è andato avanti è anche grazie a voi, grazie al vostro sostegno. Grazie Nazaro, allora eh, ringrazio tutti sì. una cosa, ringrazio tutte le associazioni ecco. che sì. hanno partecipato iniziando dalla podistica la Pro e tutti quanti gli altri perché avete creduto in me e spero di aver portato alto il nome di Sanicano in tutta Italia. Grazie mille. Perfetto. Allora, Lazzario eh, noi ci scusiamo, tu capisci il momento, la Perfetto. festa era veramente preparata nei minimi dettagli, però sicuramente la rifaremo, la rifaremo sicuramente perché tu comunque la tua impresa eh, resterà per sempre nei nostri cuori, quindi di conseguenza tra 4-5 mesi magari questa primavera perché la ripetiamo, no. ok? ti ringraziamo, poi ti daranno dei premi non sì. possiamo proprio dal punto di vista tecnico farlo qui sopra stiamo Perfetto. soltanto e te non può salire nessuno okay. l'ultima cosa che dico se caso mai volete eh, ci sono dei piccoli opuscoli se li volete prendere sulla mia destra eh, che potete leggere tutti quanti insieme se volete sì. Perfetto, sempre e comunque mancano le distanze mi raccomando Grazie. allora Nazario Nessa un applauso ancora per il nostro visto che ha portato in giro il nome di San Nicandro, del Gargano della Puglia è il nome dell'Italia poi in giro per le 21 province della penisola allora noi vi ringraziamo, ci scusiamo, io mi scuso a nome dell'organizzazione a nome dell'atletica, a nome della Provoco che aveva organizzato veramente nei minimi dettagli io continuo a ripetere di stare a, dis a distanza mi raccomando tra poco dobbiamo lasciare questa piazza perché sta arrivando l'ordinanza del sindaco sarà già pronta tra poco proprio per eh, liberare la piazza ci dispiace ma questo è il momento critico in cui stiamo vivendo tutti, tutto il mondo lo stiamo vivendo anche noi quindi di conseguenza ci dobbiamo adeguare al momento continuerò ogni tanto a ripetere di poter lasciare la piazza se potete io vi ringrazio tantissimo ci scusiamo ancora ah si è il compleanno di Nazario ah, anche se lo sanno tutti tanto lo sanno tutti oggi è il compleanno è vero grazie Lucia ma tanto lo sanno tutti allora ripeto lasciamo manteniamo le distanze non ci accalchiamo vicino al parchetto mi signori signori scusate fate se potete mantenere la distanza mi tocca fare il vigile oggi allora se teniamo la distanza grazie uno alla volta tanto ce ne sono per tutti se possiamo sgombrare la piazza comunque al di là voi ci potete anche stare ma la manifestazione da questo momento si è conclusa quindi non ci sono più responsabilità da parte di nessuno dell'organizzazione della stessa amministrazione comunale poi ognuno è libero di fare qualsiasi cosa dietro le transenne però da qui tra poco dovete lasciare questo questo questo spazio con le sedie se cortesemente può uscire fuori dalle transenne poi fuori dalla transenne ognuno può fare quello che gli pare. Anche qui...